Grazie Presidente, anche questo emendamento come il precedente manifesta no, un qualcosa che non si può fare, giuridicamente in una delibera che va in variante urbanistica rispetto a un progetto chiuso con conferenza dei servizi, non è che possiamo aggiungere opere su opere perché l'Aula è sovrana, per carità, però pur volendo non si può fare, poi in ogni caso comunque come sapete per fare opere e interventi di questo tipo servono comunque delle risorse economiche, e lo sapete perfettamente che questa amministrazione in questo momento storico, evidentemente senza fare polemica per tutta una serie di ragioni che tutti conoscono, non ha. Io inviterei a essere leggermente più coerenti e lo inviterei soprattutto alle opposizioni perché mi sembra ogni volta no, che si usano questi pretesti per poi tornare nei territori e dire i 5 Stelle non vogliono fare questo, non vogliono fare quello, quando in realtà... Non si può fare. Grazie.